Ciao ah, ragazzi di nuovo insieme Allora oggi do la precedenza come sempre alle donne Soprattutto alla mia fan di Youtube Silvia Che Sono anni che mi commenta sempre in modo super mega gentile E quindi non posso che dargli la precedenza Allora mi ha chiesto, eh, mi ha fatto la seguente domanda Interessantissima tra l'altro allora, Ciao io sono Silvia Youtube Che ne pensi di Jane, James Jameson? Mi piacerebbe sentire qualcosa di, di lui suonato da te? Grazie Oppure un giretto di basso nel suo stile Che ne dici? la tua fan, <ride> eh, metto in barazzo, allora, eh, a voi già fatto, forse te le sei perse, cara Silvia eh, un paio di lezioni su, su di lui. sul suo stile, sul palmuting. La tecnica principale, cioè il sound principale. Che si, eh, se si vuole ottenere il suo suono tipico, eh, quindi vi, vi rimando un po' a, a quelle lezioni. Vi metto link e volevo, così mi è venuta voglia, mi ha fatto venire voglia di, di creare un girettino di basso molto semplice nel suo stile quindi oggi sarò breve e, <ride> e intenso allora, ho preso quattro accordi così un po' diciamo eh, in stile retro, un po' ne, ne, ne, ne, nei suoi anni anche se non ho avuto sempre a fare una base decente quindi quattro accordi di settima eh, quindi vi rimando anche alle mie lezioni di teoria di armonia, se non perdo ore eh, su spiegare cosa sono gli accordi settima, semplicemente mi settima una battuta, quindi avrò mi, si, re, sol diesis, ho messo a caldo mi, sol diesis, si, re, per la precisione, quindi primo grado, poi paro su un do settima, un po' strano questo giro. Do Mi, Sol, Si bemolle, La settima, La Dot diesis, Mi, Sol e per chiudere Si settima, il quinto grado del primo, Si Re diesis, Fa diesis, La Natale. Allora, è inutile ridirvi, siamo quasi a 200 lezioni di prima cosa a studiare eh, o ripassare eh, comunque gli arpeggi in questo caso mi do la e eh si sì, tutti di settima su tutta la tastiera questo vi darà una libertà incredibile una conoscenza paurosa dello strumento e, e appunto poi in fase di improvvisazione una libertà assurda quindi eh, es esempio mi metto sul mi settima me lo suono un po' eh? su tutta la tastiera anche con note eh, con rivolti, voicing diversi, partendo da gradi diversi, però tu, tutta la tastiera, devo conoscere l'arpeggio eh, co, co, come le mie tasche quindi. poi quando ho studiato questo vado su Do7 eccetera la settima e si settima quindi quattro accordi molto molto molto semplici che si ripetono un classico un po' de, de, de, diciamo del funk dai allora eh, come è, com è, com è composto questo gruvettino l'ho fatto molto semplice ho cercato di andare in suo stile anche se il suo stile è unico e lui era unico e chi non lo conosce abbastanza approfondito perché è stato uno dei, di quei personaggi che hanno veramente reso questo strumento eh, leggendario, insomma, eh, ha registrato per mille, anche se ha, spesso non è stato accreditato, ma eh, ha registrato per mille artisti del calibro Steve Wonder, e potrei citarve ne, ne avete un'infinità, uh, l'epoca è quella della Motano, e quindi eh, andate a approfondirlo, quindi è eh, tutta la sua storia bellissima, eccetera. Uh, questo groove l'ho suonato in pad quindi anche qui vi rimando alla lezione uh, sul pad muteing. Inizio dalla tonica di mi settima, quindi con due ottavi. Pausa. Uh, due sedicesimi sul secondo movimento, quindi quinta ottava, si mi. Pausa di sedicesimo, tipico della genetica, -genet. di nuovo quinta. E di nuovo due sedicesimi sull'ottava. Quindi, vedete, mi aiuto con eh, le note più basse, pollice, e io uso indice per le note più alte. Si potrebbe anche fare tutto pollice, cambia il suono, vedete voi come abitornano. Ultimo movimento della prima battuta: pausa sul su battere, e poi cromatismo. Anche questo classico alla James James. La, la diesis, si. Sì. Quindi un, un. Quindi prende la pausa sull'uno. Secondo sedicesimo, la quarta giusta, che è un la, che suono a vuoto. Quarta diesis, nota di tensione. E quinta, si. Sì. Che è poi un uh, semitono, quindi il cromatismo per andare sul secondo accordo. Seconda battuta do settima ancora due ottavi di tonica sul primo movimento, e poi qui faccio un, un cromatismo ancora in stile. Quindi stile funk stile James Jameson, e primo movimento. Abbiamo detto. Secondo movimento, pausa sul primo sedicesimo. Poi Ghost Ghost e re a vuoto, Quindi a seconda maggiore, il secondo movimento, viene pausa vedete voi come vi torna meglio suonarlo poi quindi ho preso la seconda maggiore e la terza minore classico anche qui la terza minore sugli accordi di settima quindi anche se abbiamo il mi naturale nell'accordo in questi casi ci sta bene soprattutto se è di passaggio la terza minore quindi um, um, terzo movimento mi quindi becco la terza maggiore ghost fa a diesis quindi quarta quarta aumentata ancora la nostra tensione. quarto movimento della seconda battuta sol re sol all'ottava sotto sol diesis quindi quinta se eh, seconda maggiore quinta all'ottava sotto quinta diesis quindi la seconda battuta viene così lentamente Questa quinta diesis mi porta, come prima, cromatismo sulla settima della terza battuta. Di nuovo due ottavi di tonica. Qui c'è una ghost che vi ho messo apposta per farvi studiare eh, anche la, perfettamente la parte ritmica. È una ghost messa un pochino eh, inaspettata, a mio parere. Quindi sono due ottavi. Pausa di un sedicesimo su sul battere del secondo movimento ghost sul secondo sedicesimo di nuovo pausa e mi poi mi pausa mi pausa ultimo movimento della terza battuta la mi la si bemolle si bemolle che, che manda poi anche qui il cromatismo sul Si settima dell'ultima battuta, quindi la terza battuta, ultima battuta, ancora due ottavi di tonica, Una, un ottavo di pausa. Questo fil che prende un po' la diciamo un po' le note del, de, de, della pentatonica minore di si, sì, sì. un, un altro cliché, quindi come ho detto prima sul si settima si può suonare anche il re naturale, eh, anche se nell'accordo c'è il re diesis, quindi prendo due ottavi di si, sì, poi pausa di un ottavo e poi cromatismo dalla terza minore con un legato, terza minore, terza maggiore, quarta, quindi ci pensate un po' si può vedere come una parte di pentatonica minore di si sì, insomma da. poi prendo la sesta minore quindi sol ritorno mi, re ultimo movimento uh, tonica, terza minore Tonica settima minore, e rivado su mi del giro successivo. Quindi ultima battuta. La base andiamo a sentire con la base come io di solito mi, eh, mi approccio a, a, a uno studio simile. Quindi metto una bella basettina che ho fatto in due minuti, scusatevi, non avevo molto tempo, andiamo a sentire, entriamo nel, nel, nel groove, nello spirito del, del funk, quindi seguiamo gli accordi il settima, la settima la settima si sì, settima divertitevi a suonare un po' Andiamo ora a inserire il gruppo. anche una parte di groove, una parte improvviso non per forza, cioè prendete spunto e poi fate qualcosa di vostro era più o meno il groove di oggi, spero di aver accontentato Silvia, altrimenti mi uccide, eh, ripeto prendete spunto da quello che ho scritto io eh, per creare poi de delle variazioni, questo groove base, dove poi ci potete costruire i fill, cambiarlo totalmente, bello è questo, vi lascio la base pdf con quello che ho, che ho suonato io, eh, tutto nel pdf dal link qui sotto insieme alla base senza passo, e poi, ragazzi, ci vediamo alla prossima lezione.